Vediamo un po' cosa c'è su TikTok. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. No, nah, andiamo avanti. Metti un po' di musica. Eh, sarà un caso che ce ne sono due video simili. Vabbò. Ok, mi sa che TikTok è stato invaso troppo da questa canzone Vabbè, andiamo su Instagram a sto punto Metti un po di musica leggera perché ho allora, avete rotto i cosiddetti maroni con sta musica leggera, avete rotto i maroni per non dire altro Basta, basta, basta, non ce la faccio più I social invasi da questa canzone di merda Mi sa tanto che per oggi, niente social, prima che inizio a sbroccare come si deve